Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume PLC e Arduino. Applicazioni pratiche per realizzare e gestire facilmente il collegamento e lo scambio di dati tra il PLC Ersys e Arduino. L'autore del volume è Bruno Bertucci. Editore Libri Sandit. Il costo del volume è $16,90 euro. È allegato anche un CD. Buon lavoro con questo ottimo volume.